Ragazzi, vi faccio vedere un po' come taglio i miei capelli. Ok, avevo già diviso questo, proseguo. Stavo dicendo che avevo già tagliato questo lato qua. E si vede una differenza perché ho semplicità a, a, a, a disintegrare i miei capelli. La lunghezza un po' è diversa, vedete? La <ride> faccio così. Qua la lunghezza ce l'ho fino a qua quella qua invece se prendo questo qua vediamo la lunghezza supera qua però quello che occorre tagliare sono questi capelli qua che quando noi andiamo a distrigare i nostri capelli purtroppo si incresciano quindi non, non è che chissà cosa vado a tagliare vado a tagliare proprio quelle puntine puntine proprio queste punti qua e quella che vado a tagliare che poi così avrò facilità i capelli crescono però se io non vado a tagliare questi questi qua ogni volta che io vado a pettinarmi i capelli, perché io sono arrivata al punto in cui ogni volta che mi devo pettinare ho difficoltà perché poi alla fine i capelli si increciano. quindi si taglia proprio una pettina non tanto, so che facciamo pena nel fare crescere i capelli però vanno tagliati quando si sente la necessità quindi così taglio eh! questa qua quella parte che si va a tagliare vedete adesso è più facile per me ripasserò ancora per tagliare però quando io devo andare magari alle punte cioè non ho più colpo questa difficoltà guardate diventa più facile per me quindi è quella la che si va a tagliare proprio un po' una puntina prendo l'altro vediamo se è rimasto qualcosina allora voglio tagliare le unghie guardando lo specchio mm -hmm. Proprio questa puntino là si va a tagliare, da quando non sono nella stessa lunghezza, tipo come questo qua, un po' e ho finito con la prima parte, quindi guardate, è proprio questa parte qua che si va a tagliare, questi qua fanno male, fanno male davvero, guardate. E questa parte che si va a tagliare non ho, se guarda, non ho tagliato niente solo una punta piccola quindi andiamo prima li tiriamo un po' e poi si vado a tagliare questo poco poco poco poco eh? questo. diventa più facile gestirli le vado a tagliare poco poco poco poco non chissà quanto chissà cosa oh. solo quello raga niente di che e poi se le vado a mischiare vedete mm. e poi i capelli vanno tagliati con su bagnato per la gestibilità Niente? più facile per me capelli più salutare così mm? Dai, ancora poco, poco poco poco ecco qua eppure per questa parte qua abbiamo finito mm? Da molto facile per me bene. sono quelli capelli della fine che noi dobbiamo andare a togliere sono quelli là che ci portano rovina per i capelli andiamo a togliere così toglio ancora un altro po' e per questa session abbiamo finito quindi un creccio il gioco prosegue avete visto com'è difficile staccarlo quello là non va bene quindi avevo messo questo opa, questo covaccio che vi raccomando veramente tantissimo eh, ragazzi voglio fare la pubblicità però è ottimo quindi faccio così e poi si va a tagliare non va bene solo un po' non sa so chissà quanto si deve tagliare poco poco guardate solo questo poco Vedete, poi i miei capelli cresceranno perfettamente, se, andrò, se li, li andrò a tagliare fra forse sei mesi, quindi oggi siamo a gennaio, febbraio, marzo, aprile, a luglio li dovrò tagliare di nuovo. ho un po' di difficoltà adesso mm. Qualcosa? сюда пусть сюда вот вот вот вот non ci sono no, no. vi voglio far vedere una cosa se io prendo questi qua che ancora devo tagliare no? vi voglio far vedere la differenza sono quei fili qua che fanno male sono quelli là che comunque anche se i capelli crescono sono questi guardate questo filo non so se lo riuscite a vedere eh, sono questi fili qua che fanno male quindi guardate la differenza qua è bello ordinato qua questi fili qua non vanno bene ecco perché va tagliato solo quella parte là guardate quasi e devo fare ho difficoltà perché il filo mi crea difficoltà questi fili qua questi fili qua non vanno bene qua guardate è ottimo mm? capì? Ciao da, da, da.